Del corso mi è piaciuta molto la semplicità del metodo che viene proposto, eh, in contrasto invece con la complessità e la pesantezza delle situazioni che si va, sulle quali si va a lavorare. Infatti con una, un metodo molto semplice si riesce a risolvere, a sciogliere alcuni blocchi, alcune, alcune situazioni complicate che non credevo si potessero risolvere con un metodo quasi banale. E lo consiglierei perché penso che quasi tutti abbiamo nella vita vissuto alcune situazioni difficili e che non abbiamo ben del tutto risolto, magari alcuni ne sono più consapevoli di altri ma penso che bene o male chiunque abbia qualcosa su cui lavorare e quindi questo è un metodo che è un po' a 360 gradi ti può dare qualcosa, qualche arma in più per affrontarlo. Ecco. Quindi mi porto a casa un, un sistema che posso utilizzare tutti i giorni da solo senza aver bisogno comunque necessariamente di essere seguito e con questo sistema che sia un, un sistema completo che appunto, applicandoli possa poi utilizzarlo anche in futuro. Me ne renderò conto nei, poi nei prossimi giorni nelle prossime settimane. Sicuramente ho lavorato su diversi temi, visto che poi l'argomento era le relazioni, eh, su diversi temi importanti per me, però appunto, me ne accorgerò poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quello che sono riuscito a fare. Ringrazio moltissimo Patrizia che è sicuramente una persona fantastica e con un cuore gigantesco.